Ciao ragazze ecco Maya stanotte pure lei ha sognato che andavamo insieme in montagna e quindi oggi siamo venuti dopo l'arrampicata siamo venuti qua guardate un po' non so se riuscite a vedere il panorametto che c'è più o meno laggiù sarà il mare del paese anzi posto Fantastico! Ci sono delle, delle montagne strepitose qua!